Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e apro parentesi con questo commento ragazzi Leggete bene questo commento Di un tizio che ha creato un account fake per fottere l'account al vero vincitore del, dell'account E io dico, ditemi voi se deve esistere sta gente su Youtube, apro e chiudo parentesi, teste di cazzo e pezzi di merda detto questo incominciamo con il glitch ragazzi allora per fare questo glitch è il solito vecchio glitch che però vi sto dimostrando che funziona quindi dovete avere una base operativa con il veicolo che volete duplicare all'interno della base operativa dovete avere la mira manuale e in più dovete avere tutte le attività in mappa si devono vedere le attività in mappa. Per far vedere le attività in mappa, andate nel menu interazione dove c'è scritto Nascondi opzioni. E voi dovete mettere personalizza e mostra, come ce le ho io in pratica, ragazzi. Una volta fatto tutto questo, che cosa dovete fare? Andate nella vender. Allora, una cosa fondamentale è che dovete avere un amico. Allora, adesso vi faccio vedere la data che è la data attuale, ragazzi. E Cosa fondamentale che dicevo Dovete avere un amico che gioca in una sessione Non c'è bisogno che lui lo sappia insomma e Potrete prenderlo sia dagli amici Che a me è un po' scandaloso Perché comunque ho veramente tanti amici Quindi non mi carica e Oppure potrete prenderlo da qui ragazzi Fate partecipa a sessione Prendete un amico e fate partecipa a sessione quindi a questo punto passiamo al glitch vero e proprio, ragazzi. Entriamo nella venga. Io il procedimento di fare partecipa a sessione lo faccio due volte perché ho la connessione un pochino lenta, ragazzi. Quindi sono costretto a farlo due volte. questa addirittura non mi caricava i dettagli. Quindi quando non carica i dettagli è perché ho cambiato sessione o comunque non li carica, quindi vi mettete qui vicino alla porta, fate partecipa a sessione schiacciate X per entrare, X per accettare il primo messaggio e cerchio per non accettare il secondo messaggio, dopodiché aprite la mappa una volta aperta la mappa tasto pad per metterla per esteso selezionate un'attività vicino al vostro garage se vi chiederà di essere lost entrate comunque perché tanto non succede un cazzo quando siete dentro fate partecipa a sessione accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo. una volta fatto ciò vi troverete baccati entrate nell'appartamento non funziona nel CEO ragazzi e nemmeno nei garage singoli entrate nell'appartamento dove avete le LG RH8 aspettate qualche secondo fino a che sentirete che il motore accelera e poi premete retromarcia vi farà questo bug e vi troverete vicino alla base operativa prenderete l'auto entrerete nella base operativa vi dirà base operativa piena perché dovete avere la base operativa piena ovviamente ragazzi e quando sarete dentro la base operativa andrete a sostituire con l'auto che, eh, che vogliamo duplicare in questo caso la lgrh8 retro custom. adesso andremo a vedere ragazzi che non è cambiato nulla come vedete la rh8 si sì, c'è eh, ma noi vediamo una retro custom. quindi a questo punto prendiamo l'auto e andiamo eh, fuori dal dalla base operativa e chiamiamo il Centro Operativo Mobile, comunque ragazzi tornando agli screen iniziali è veramente scandaloso, è veramente scandaloso, cioè non è stato in grado neanche di copiare il nome come, come si doveva copiare, ha scritto Maurizio con due z ragazzi, cioè io dico l'idiozia della gente, l'infamità della gente, cioè, non ha limiti ragazzi, non ha limiti. Perché cosa? Per un fottuto account moddato. Cioè. Ma tu veramente, coglione di merda, pensi che io o tutti i romani pisciamo dai ginocchi? Io non piscio dai ginocchi. Io piscio come te ragazzo. Anzi, soprattutto ti piscio in testa. Comunque, detto questo, eh, continuiamo con il glitch. E qui sto andando a farvi vedere che ho una LGRH8 dentro il centro operativo mobile perché dovete avere una LGRH8 e a questo punto entrate nel centro operativo mobile una volta entrati nel centro operativo mobile il veicolo sarà già salvato e andremo a respawnare a centro città ragazzi come vedete, siamo respawnati in centro città. Per questo glitch non servono targhe personalizzate perché la targa eh, che l'auto prenderà sarà la targa della RH8 che stiamo usando. Quindi, non c'è bisogno di usare targhe personalizzate. Io adesso sto andando qui alle clips per farvi vedere. Come avete visto, prima avevo solo LG RH8, a parte una. Quindi, la mettiamo qui di lato. E vi faccio vedere che le due targhe sono completamente diverse. Questi sono: Questo è l'originale e quello è il clone, Vi faccio vedere che una è targata a fanculo dedicato allo stronzo di merda che voleva fare il furbo e l'altra alla targa della LGR account. Detto questo ragazzi, Maurizio Bolli contattami per ritirare il tuo account. E vi lascio un saluto, al prossimo video. Ciao a tutti.